Sono di nuovo qui, adesso veramente abbiamo terminato in perfetto orario, davvero sono commossa dalla bravura di tutte le persone che hanno parlato, ma è esclusa naturalmente. Eh, è stata un'edizione particolare, anche se eh, non è stata come ce l'avevamo immaginata fino a qualche giorno fa, penso che anche questa abbia arricchito il nostro magazzino delle esperienze. Quindi eh, vi aspettiamo nel Freelance Camp Club, vi aspettiamo sui nostri canali social, sul nostro sito e vi diamo appuntamento al prossimo Freelance Camp. Ciao e adesso ciao veramente.